Le Nature Based Solutions sono delle soluzioni basate sulla natura, quindi che riproducono i processi naturali che si manifestano naturalmente. E ovviamente per essere realizzate con un elevato grado di efficienza in contesti urbani devono essere progettate tenendo conto del luogo, del, delle caratteristiche dei luoghi in cui eh, si eseguono. L'elemento principale di questi sistemi è ovviamente l'elemento naturale, quindi l'area verde che viene utilizzata e replicata in ambito urbano per eh, riprodurre questi eh, processi naturali e ovviamente per eh, Bisogna fare i conti con il contesto urbano in cui si collocano. Quindi eh, devono essere presenti dei, degli elementi artificiali quali eh, la, le condotte fognarie, le reti fognarie, eh, gli impianti di eventuali pretrattamenti delle acque o impianti di riuso delle acque stesse che vengono invasate con questi sistemi per poter mettere a sistema eh, questi, queste NBS nel contesto urbano. Quindi, in sintesi, per avere, raggiungere un massimo grado di efficacia di questi sistemi naturali nei nostri contesti urbani è importante un giusto connubio tra l'elemento naturale e questi ulteriori elementi più tecnologici e artificiali per far lavorare correttamente a sistema questi interventi.